Okay. Sono molto lieto di accogliere oggi il Primo Ministro Dabaiba e la collaborazione tra il governo del Primo Ministro Dabaiba e l'Italia continua a essere sempre più fertile, sempre più viva e la giornata di oggi lo dimostra, È una eh, significativa delegazione da parte libica e altrettanto da parte italiana. Sono stati toccati numerosi temi, e, ma quello che mi preme dire oggi è che l'Italia rimane a fianco della Libia e sostiene la Libia in questa transizione complessa. L'attuazione eh, concreta del cessate il fuoco l'allontanamento dei mercenari e dei soldati di altri Paesi e poi la creazione di una, di una struttura istituzionale, la definizione della base costituzionale, la definizione di una legge elettorale, l'approvazione del bilancio. Sono tutti passi istituzionali importantissimi e difficili e l'Italia è accanto alla Libia e al governo del Primo Ministro Dabaiba per questo. Questo, se tutto va bene, dovrebbe poi finire nelle elezioni di fine anno e iniziare o continuare l'opera di riconciliazione nazionale e anche qui c'è gran bisogno di aiuto. Credo che altri paesi europei saranno parte di questo sforzo e tanto che, come voi sapete, nell'ultima. Nell riunione del Consiglio europeo, ho chiesto che il punto specifico della migrazione fosse messo all'ordine del giorno del prossimo Consiglio. Ma questo sarà anche un, un modo per strutturare il sostegno alla Libia in quest'opera di ricostruzione del Paese. Il, in, in tutto, tutti questi, ora, Ci sono tantissimi temi che sono stati toccati oggi, in particolare due mi paiono molto importanti. Uno è la cooperazione in campo sanitario dove l'Italia eh, si impegnerà nella costruzione di ospedali, nell'invio nell di personale sanitario e anche nel ricevere qui e curare eh, varie decine di bambini malati di cancro. È una cooperazione sanitaria di ampie dimensioni, quello che noi prevediamo. La seconda, il secondo tema toccato è stato quello della collaborazione nel campo energetico. Come immaginate, la Libia è un, già un grande partner dell'Italia in campo energetico, ma nelle energie tradizionali. E invece oggi si è toccata la possibilità di avviare una collaborazione nel campo delle energie rinnovabili. Le possibilità sono molto ampie e le nostre società sono eh, pronte ad intraprendere dei progetti. Poi vi sono i progetti storici che sono stati anche, to anche quelli toccati, in particolare la riapertura della strada costiera che, che congiunge il confine orientale e occidentale della Libia è considerata di fondamentale im importanza, anche, ha un'importanza anche simbolica. Però, alla base di tutti questi progetti c'è una necessità. La necessità di mettere in sicurezza coloro che poi dovranno, come si dice ormai oggi, mettere a terra questi progetti. E questo in un certo senso ci riporta al primo punto, e cioè l'opera di riconciliazione nazionale e l'opera di cessate il fuoco. Infine ci siamo anche confrontati sui temi migratori e umanitari questi rappresentano una priorità per l'Italia, ma anche per la Libia. Abbiamo preso in esame il controllo delle frontiere libiche, anche meridionali, il contrasto al traffico di esseri umani, l'assistenza ai rifugiati, i corridoi umanitari e lo sviluppo delle comunità rurali. L'Italia intende continuare a finanziare i rimpatri volontari assistiti e le evacuazioni umanitarie dalla Libia. Ritengo sia Ritengo che sia un, un, un dovere morale, ma credo che sia anche nell'interesse della Libia assicurare il pieno rispetto dei diritti dei rifugiati e dei migranti. L'Italia continuerà a fare la sua parte in termini di risorse e capacità formative, ma, ripeto, serve un'azione da parte dell'Unione Europea rapida e concreta. Grazie. Eh, mio caro amico, eh, primo ministro eh, Carlo Draghi, eh, mi, mi permette di esprimere innanzitutto il mio vivo ringraziamento per la calorosa accoglienza. Eh, eh, ringrazio anche eh, il ministro Luigi Di Maio per la calorosa accoglienza da parte sua. E così siamo eh, tornati in pieno alla, alla, alle, alle ottime relazioni bilaterali con questo scambio di visite. Wa, eh, abbiamo così iniziato a, ad avviare i, i, i, i progetti eh, comuni eh, e le speranze comuni, le, eh, comuni tra i due pa Paesi, su tutti i livelli e in tutti i settori. Eh, questi progetti eh, naturalmente sono eh, rafforzati dalla, dalla buona, dalla forte volontà reciproca. Questo scambio di visite bilaterali è, è riflette la, la, la, la seria volontà e la decisa volontà eh, eh, auspichiamo di trovare un, la, eh, le risposte eh, unificate tra di noi a tutte le, eh, eh, le esigenze eh, e insieme affronteremo il fenomeno dell'immigrazione dell clandestina con gli altri paesi eh, europei eh, e i paesi da dove proviene l'immigrazione clandestina io ringrazio vivamente, vivamente l'Italia e l'Unione Europea per tutti questi sforzi e il grande appoggio dato a noi e, e naturalmente apprezzo anche vivamente il, il grande lavoro delle guardie di, di costiere italiane che, eh, perché, il, perché il problema dell'immigrazione non si risolve solamente nell'area mediterranea ma andrebbe corata e, e affrontata andando alle radici, alla, alla fonte da dove parte questa immigrazione e, e, e questa poi, eh, non è solo una responsabilità non è una responsabilità libica o maltesi o italiana, ma è una responsabilità comune. Dall'anno scorso eh, l'Italia ha attraversato tempi difficili eh, a causa della pandemia, che ha purtroppo causato eh, un, un elevato numero di, di, di vittime. Oggi siamo felici di contestare che la situazione epidemica è, me, è migliorata ed è, è, è questo grazie ai, agli sforzi eh, f, eh, seri e, e forti del, di, di, tutti, di tutti i nostri partner italiani. E, apprezziamo eh, tutto questo appoggio e valutiamo altamente tutte le esperienze italiane e, e, e vorremmo riattivare tutte le, le, tutti i memorandum tutti gli accordi e, e aprire gli orizzonti e, per incrementare anche il, lo, scambio lo scambio commerciale e, e, e, e lavorare anche sull'energia rinnovabile e, e quindi abbiamo, avuto, abbiamo parlato anche dell'energia dell alternativa e la ricostruzione, la ricostruzione del, paese, del nostro paese la Libia eh, I nostri fratelli italiani, eh, l'Italia potrebbe giocare un ruolo essenziale e primario nel, eh, nell'investimento e eh, nell'incoraggiare gli investimenti in Libia e eh, specialmente eh, le aziende italiane sono eh, le più importanti e hanno una ricca esperienza. E noi faremo di tutto per eliminare qualsiasi ostacolo alla nostra collaborazione alla quale aspiriamo di attivarla fortemente. Lo scambio commerciale tra i nostri paesi economico richiede l'apertura anche dello spazio aereo europeo tra la Libia e l'Italia e quindi è questo è anche un fattore importante. Per Uh, anche dare uh, soccorso al, ai malati, alle, ai casi di emergenza uh, uh, e, na e naturalmente abbiamo anche parlato del, del lato dell'istruzione e di ri, uh, uh, uh, ricevere studenti libici. Eh, noi siamo molto soddisfatti di questa eh, eh, forte, eh, eh, forte volontà. Eh, abbiamo eh, diversi accordi eh, di amicizia eh, firmati tra i nostri paesi a partire dal 2008. Eh, eh, questi accordi sono, eh, eh, eh, sono atti a rafforzare la stabilità nell'area del Mediterraneo. Abbiamo concordato inoltre di eh, pensare a fermare un, un accordo per uh, trasferire eh, coloro che sono stati condannati nei due paesi a res, per scontare la pena, il resto della pena nel paese d'origine. Eh, alla prossima settimana, con l'aiuto di, di Dio, verrà in visita da noi il vostro Ministro eh, la Ministra eh, della, della Giustizia a visitarci eh, Signor Presidente la, la stabilità non, eh, non possiamo aspettare dobbiamo lavorare eh, lavorare insieme e voi siete i nostri amici siete i nostri partner e, e sarete con noi in questa ricostruzione il, queste fasi transitorie non vuol dire non um, anche mettere i fondamenta per il futuro noi abbiamo una, attualmente un governo di unità nazionale che aspira ad arrivare a elezioni pubbliche libere eh, ha già eh, eh, ottenuto credibilità nel paese e tutto il popolo libico guarda con eh, eh, fiducia a questo questo, uh, governo. Signor Presidente, vi, eh, rinnovo il mio vivo ringraziamento a lei, al suo governo, al popolo italiano per l'amicizia e per l'accoglienza. Grazie, grazie, sentito.